Ciao a tutti, oggi prepareremo il plum cake goloso al cioccolato, il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa, gli ingredienti sono uova, zucchero, olio di semi di girasole, latte, vanillina, farina di tipo 00, fecola di patate, cacao amaro, gran barnier che è facoltativo, lievito per dolci, granella di nocciole, gocce di cioccolato fondente. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero. E lo facciamo polverizzare per 15 secondi a velocità 10. sul fondo del boccale con la spatola. Posizionare la farfalla sulle lame. Aggiungere le uova. E le facciamo montare per 10 minuti. 37 gradi velocità 4 aggiungere l'olio il latte ed azioniamo il bimbi per un minuto a velocità 3. Togliere la farfalla, aggiungere la farina, il gran marnier, La fecola, la vanillina, il cacao amaro e il lievito. Ed azioniamo il bimbi per un minuto a velocità 5. Aggiungere la granella di nocciole, le gocce di cioccolato ed azioniamo il bimbi per 30 secondi, antiorario, velocità 2. Il composto è pronto, trasferirlo in uno stampo da plum cake da 28 x 12 cm ben imburrato. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 45 minuti circa. Fare sempre la prova a stecchino. Il plum cake è cotto, lasciamolo raffreddare del tutto prima di rimuoverlo dallo stampo. un cake goloso al cioccolato. Grazie e alla prossima ricetta!